Quindi salve a tutti benvenuti. Um, allora l'idea di uh, una serie di workshop uh, che ho chiamato Scrum in pratica uh, è venuta uh, perché dopo le formazioni in generale uh, i partecipanti chiedono um, ma in pratica come facciamo, come mettiamo, come, come facciamo Scrum uh, e quindi ho pensato Uh, non so se avete già partecipato ma un primo workshop che abbiamo fatto è stato quello sui valori uh, e poi mi sono chiesto ma qual è il secondo la seconda cosa che faccio quando vado in azienda uh, di concreto quali, quali workshop faccio e uh, fra i primi nei, nei top 3 dei workshop è uno sulla definition of done perché uh, la definition of done uh, è um, una è un commitment uh, che la Scrum Team prende per la qualità e la trasparenza dell'incremento, e uh, è, è qualcosa che ci permette di rilasciare in modo continuo, al più tardi alla fine di ogni sprint, un incremento utilizzabile. Okay? Quindi è super importante la Definition of Done. E una ragione uh, per la quale faccio questo workshop, fai i primi, è che o la Definition of Done non esiste quando. Uh, Aiuto e scrum team o esiste, ma è praticamente ignorata. Uh, C'è anche il caso nel quale esiste, e quando chiedo da quanto tempo esiste, dico ah, da qualche mese e quante evoluzioni ci sono state, mi dico, ah, nessuna evoluzione. Quindi, a volte esiste, ma è qualcosa di statico. Okay? Che, che non è proprio il massimo. Quindi, def definition of Donna. Um, L'obiettivo di questo workshop ne ho tre, di obiettivi. Um, il primo è capire, quindi, perché la definition of done è così importante, quali sono i miti e qual è la realtà, uh, e perché dovete aiutare lo Scrum Team uh, a creare questa definition of done. Secondo obiettivo è usarla, Uh, usarla in modo uh, concreto uh, per rendere l'incremento trasparente e rilasciabile um, e quindi uh, come usarla. Uh, e poi dopo l'ultimo obiettivo è migliorare la Definition of Done uh, per fare in modo che non sia qualcosa che rimane statico ma che evolve nel tempo. Ok. Um, perché in un contesto complesso, quando si sviluppano prodotti, um, em emergono, emergono delle informazioni nuove e quindi anche la definition of done evolve come evolve il vostro prodotto, il vostro contesto. Quindi è importante farla, uh, adattarla, migliorarla. Um, ok, quindi questi sono i tre obiettivi, capire, usare e migliorare la definition of done. Um, allora, qui info diverse, uh, la, la cosa penso che è già chiara, ma um, questa, questo workshop è uh, solo per voi che avete già fatto formazioni, perché ho bisogno di persone che conoscano già Scrum. Um, prima di tutto. Seconda cosa è perché è una versione, soprattutto la prima sessione sarà una versione di prova, che non vuol dire che c'è poca qualità, però è una versione di prova perché ho bisogno del vostro feedback per sapere se quello che sto proponendo vi può concretamente aiutare al lavoro o meno. Quindi la data... Uh, è il 21 settembre per il primo workshop, quindi 21 settembre dalle 14 alle 17, ci saranno altre sessioni, uh, però insomma uh, ho, vorrei farlo abbastanza rapidamente, quindi 21 settembre dalle 2 alle 5 per tre ore, Quindi, um, usiamo le cose alle quali siete già abituati, quindi Zoom Mural, um, e Avrete, avrete un interesse particolare a partecipare se fate parte di uno Scrum Team, ma anche se siete project manager, manager, perché potete accompagnare i vostri colleghi uh, in, questo, in questa comprensione della definition of uh, Scrum. Ultima cosa, che cosa, con cosa ripartite, quando se venite, passate tre ore con me. Um, allora. Uh, alla fine del workshop ripartite a parte con i tre obiettivi che dovremmo aver raggiunto insieme uh, vi do il modello del, del mural che uso per animare il workshop in modo tale che voi potete usarlo per aiutare i vostri colleghi quindi uh, vi do il template il modello um, volevo anche proporre un canva uh, che è un un aiutino eh, con delle domande eh, che potete utilizzare per fare brainstorming col team e eh, cerca cercare di capire qual è la vostra definition of done. Eh, ripartirete, spero, con un po' più di fiducia, perché spesso mi dicono sì, va bene Fabio, ma te l'hai già fatto tante volte, io sarà la prima volta che lo faccio, quindi come, come si fa non sono sicuro, eccetera, quindi magari con più fiducia su come utilizzare Definition of donna e poi magari delle nuove idee su come sperimentare questa cosa qui uh, al lavoro um, quindi queste sono un po le cose uh, che, alle quali ho pensato non so mi piacerebbe sapere un po cosa ne pensate tanto ti ringrazio di questo invito anche se in pausa pranzo ma uh, ci tenevo a, a, a ricongiungermi con questa community Devo dire che questo è uno dei concetti più difficili all'interno di Scrum, secondo me. È quello più, il concetto di Dan è quello più difficile da applicare, più difficile da comprendere anche per le persone, per me personalmente, e da esercitare. È quello sul, sulla quale poi emergono i conflitti, no? perché non abbiamo la stessa interpretazione. Se non prendiamo del tempo, non dedichiamo del tempo per riflettere su questo, quindi per me è molto utile. Quindi accolgo volentieri questa tua proposta. Ok, grazie. Ma. Ah, anche per me è sicuramente molto utile, nel senso parlando della mia esperienza, noi abbiamo provato un po' a lavorarci, abbiamo la nostra definition of done, però è ancora un po'... Eh, immatura mi verrebbe da dire nel senso che ogni tanto è, è un po' lì non la, non la tocchiamo più di tanto ogni tanto ci sono delle eccezioni ogni tanto insomma mm. è, <ride> sicuramente mi penso mi potrebbe essere utile anche per capire come poi trasmettere l'utilità e l'importanza di, di questa cosa al resto del, del team insomma. Quindi vi faccio vedere il mural che sto preparando non è proprio finito al 100% ma quasi quindi la, la, il modo, lo, lo conoscete, nel senso il modo di, di, di interagire fra di noi è sempre lo stesso, nel senso che vorrei farvi eh, scoprire le cose da soli, lavorando, quindi vi faccio lavorare. Eh, a parte le introduzioni, insomma, che queste le, le, le abbiamo già viste insieme eh, nelle formazioni, questo è il programma, potrebbe cambiare, ma eh, state vedendo il mio schermo, eh, sì, ok, ottimo. Um, questo è il programma, potrebbe cambiare, ma per adesso mi sembra più concreto. Quindi abbiamo um, un'introduzione, nella quale insomma, facciamo conoscenza rapidamente, um, contesto e scenari, uh, perché ho pensato uh, queste tre ore come uh, il più pratico possibile e quindi ho preparato un contesto, un'azienda fittizia, che in realtà è, ho modificato un'azienda nella quale io ho lavorato un'azienda fittizia che fa hardware e software uh, perché sto avendo sempre più domande per l'hardware quindi uh, avrò questi due scenari hardware e software um, uh, e quindi abbiamo un prodotto software un prodotto hardware uh, e il capitolo 2 quindi è per capire bene il contesto e scenari poi vi faccio fare vi faccio scegliere, potete scegliere di lavorare solo sul software, solo sull'hardware o su entrambi. Uh, quindi formiamo i team. Uh, dati contesti e scenari che contengono la descrizione della società, la visione dei due prodotti, il product goal dei due prodotti, e ho messo due sprint goal uh, per fare un po' vedere nel tempo come evolve il prodotto. Dati questi, queste informazioni, vi lascio lavorare senza darvi più contesto, eccetera, per fare una prima definizione di donna. Una volta che avete fatto la definizione di donna poi la, la, la, ci confrontiamo, eh, qui ci sono uh, i differenti scenari, quindi questa è, una, è la società che si chiama SecCom International, abbiamo FireMap che è un prodotto software e abbiamo Unbreakable che è il prodotto hardware. Um, visto che c'erano un sacco di incendi quest'estate, non so, penso un po' inconsciamente o consciamente mi è venuto in mente di fare questa, questa, questo software per i pompieri. Uh, e poi dopo facciamo quindi: Definition of Done per i due, uh, avete dopo degli esempi di definition of done dopo che avete fatto l'esercizio per aiutarvi. E poi <coughs> vi presento il. Canva per la definition of Done, e vi faccio rifare la definition of Don con questo Canva qui per vedere se il Canva ha una qualche utilità, eh, lo sperimenteremo insieme. Quindi vi aiuta a migliorare la vostra definition of done eh, per entrambi eh, Filemap e unbreakable, entrambi i prodotti. Okay. Eh, poi abbiamo il capitolo 4 che è l'opportunità, nel senso che l'opportunità è quella di fare quindi uno Scrum of Scrum quindi vi metto in un contesto nel cui voi siete in più team eh, dovete fare hardware e software e lavorare insieme cosa cambia per la definition of don in questo caso? e quindi qui esploriamo la definition of done di quando si è più Scrum team cosa vuol dire, cosa succede eh, e quali sono gli impatti sulla definition of done perché è così importante la definition of done eccetera poi mi manca, che non l'ho ancora finito, l'ultima parte che è rendere la definition of done il più trasparente possibile e qui vi aiuterò con dei metodi di visualizzazione della definition of done che ho usato in passato e che mi sono stati utili um, e uh, ve lo farò vedere nel contesto di uh, sprint planning, daily scrum, sprint review, gli eventi scrum, per vedere come Uh, possiamo rendere trasparente la Definition of Done. Quindi questo è un po' il flow del, uh, del workshop che ho pensato, uh, con le conclusioni insomma, che ci sono alla fine. Mi manca, mi manca questi due capitoli da finire. Uh, dovrei, dovremmo riuscire a stare le tre ore, anche questa è una cosa che um, vedremo insieme. Insomma, il time box di tre ore, difficilmente faremo meno, tre ore dovrebbe essere sufficiente. Um, ok, quindi questo è il mural e ripartirete dalla, dal workshop con il modello di questo mural qui. Interessante sì. Fabio, sembra sì. veramente interessante e ben strutturato, quindi okay. da, pro da provare, da mettere alla da prova. Presa. Il tema hardware-software è molto sentito dalla, dalla mia azienda, sicuramente molti miei colleghi che sono stati i tuoi ex studenti hanno fatto sì. domande su questo, quindi apprezzo e spargerò la voce, diciamo, così se c'è qualche idea eh, ti facciamo sapere. <ride> Grazie. Esatto. Se avete anche già delle definition of done, eh, magari potete venire con quelle, insomma, eh, è possibile anche usare un caso reale e non i casi fittisti che ho creato io, insomma. Da, da vedere, anonimizzando tutto ma si può fare grazie a tutti, ci vediamo alla prossima